Salve a tutti e benvenuti in Logistics and Analytics Italia. Il case study di oggi si occuperà di un data analisi eh, su una serie storica di terremoti recenti presenti in un sito web dell'Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia. In pratica con Microsoft Power Query si analizzeranno e si acquisiranno questa serie di sorgenti esterni. Poi con Microsoft Excel si elaboreranno e poi con Quantum GIS se ne realizzerà una versione cartografica. Apriamo Excel e vediamo che c'è il tab Power Query e Power Evo, che sono eh, questi due nuovi strumenti della suite Power Business Intelligence che contiene anche Power Map e se non avete questi strumenti andate nel tab File nella voce Opzioni e poi c'è Componenti Aggiuntivi e poi c'è questa casella in cui bisogna selezionare componenti aggiuntivi com, premere il tasto vai e avete la lista. Se c'è la lista e non sono stati diciamo, selezionati dovete mettere il segno di spunta. Se non c'è neanche la lista vanno scaricati dal sito Microsoft, sono dei file .msi ed installati dopo aver chiuso il pacchetto Office. È molto semplice perché non appena si va in un qualsiasi motore di ricerca e si cerca Power Query, Power Pivot o Power Map eh, si trova subito il sito web de della Microsoft presso il quale si, si può scaricare il file allora iniziamo l'acquisizione di sorgenti esterni con Power Query sappiamo che Power Query può gestire diversi tipi di sorgenti esterni ad esempio da un file Excel, da un file separato da virgola, XML, testo ed eccetera ma quello che può fare può acquisire anche da un sito web noi selezioniamo, doppio clicchiamo oppure facciamo CTRL A per selezionare l'indirizzo del sito web e poi facciamo ctrl c per copiarlo tab power query pulsante da web si apre una piccola finestra di dialogo all'interno della quale microsoft eh, power query ci consente di incollare con ctrl v l'indirizzo del sito web. Se il motore di ricerca di Power Query troverà delle strutture tabulari tenterà di fare delle operazioni per consentire all'utente di acquisirle e di importarle all'interno di Excel. Vedete che Power Query sta effettuando la navigazione all'interno del sito web, vedete, L Istituto Nazionale Geologia e Vulcanologia, ne sta facendo un'analisi preliminare per vedere se ci sono delle entità, ha trovato due oggetti, due strutture. Il primo è document, ce ne dà un preview vuoto, quindi non ci interessa. Il secondo oggetto addirittura è proprio la nostra tabella, è questo che ci interessa, vedete che ci sono all'interno del pre preview i nostri campi relativi al terremoto. Quello che vogliamo fare prima di acquisirli direttamente, che è una cosa che si può fare, noi ci vogliamo lavorare con Power Query perché Power Query ha degli strumenti molto efficaci di elaborazione di sorgenti esterni, tasto destro sull'oggetto e facciamo modifica. Power Query proprio ha la capacità di ripulire queste entità tabulari che provenienti da un soggetto esterno non sempre hanno le caratteristiche idonee per, per Excel e di sicuro non ce l'hanno per, per Quantum GIS che è un programma cartografico. Vediamo ad esempio la prima cosa che si fa di solito è di eliminare i campi che non ci interessano facendo clic sinistro sull'intestazione della colonna, controlla clic sinistro, noi ad occhio eliminiamo i campi che non ci interessano, vedete certe volte ci sono dei campi vuoti perché c'erano degli spazi e dopo averli selezionati possiamo togliere anche la profondità in chilometri, ad esempio facciamo tasto destro e rimuovi colonne il quesito di oggi noi tenteremo di rappresentare graficamente questa serie tabulare e vorremmo sapere quali sono ad esempio i terremoti al di sopra del 2.5 grado Richter. Vedete da che cosa è composta questa tabella? È composta da un campo data, un campo ora, un campo latitudine, un campo longitudine, un campo magnitudine, un campo distretto sismico, cioè il luogo dove si avviene il terremoto. Passiamo adesso all'elaborazione. Per e Noi ci rendiamo conto che ci sono alcuni problemi, ad esempio il problema più grave è che quando un GIS desidera i gradi della latitudine, che è la distanza, dal, la distanza nord dall'equatore, Scritto con, una, con un certo formato, cioè ad esempio 44,1425 e la stessa cosa avviene per la longitudine che è la distanza dal meridiano di Greenwich, cioè 10,9103, ma per qualche motivo, anche se nel sito web erano stati correttamente divisi con un punto, Vedete il motore di interpretazione di Power Query che ha fatto tutti questi passaggi automaticamente, sono dei passaggi di query, non ha interpretato correttamente e ci ha dato un generico vedete, numero intero. Quando si acquisiscono dei dati da, da sorgenti esterne sempre selezionarli e verificare se è stato associato il tipo di dato corretto. In questo caso è stato creato un numero con sei cifre, sembra 441425, ma questo in realtà è un dato di georeferenziazione, quindi noi che cosa facciamo? Utilizziamo uno strumento che ci consente di riaggiungere la virgola, selezioniamo la latitudine, CTRL e clic sinistro, facciamo una selezione multipla e andiamo proprio nel tab eh, trasforma, credo, nel tab, no, dobbiamo andare nel tab eh, home esattamente in cui facciamo ad esempio Selezioniamolo solo uno perché non lo vuole fare facciamo dividi colonna in base a che cosa? Un delimitatore? No perché il delimitatore purtroppo ci è stato tolto in base al numero di caratteri noi gli diremo guarda prendimi due caratteri da sinistra e separameli in due colonne praticamente ci sta separando i gradi dai minuti e secondi questa è una cosa che si poteva fare con Excel ma bisognava farla con una serie di, fu di funzioni e di formule diciamo due caratteri prendendoli il più a sinistra possibile che cosa farà ci dirà una colonna in due colonne e ci presenterà i dati dei gradi e qui ci sono i minuti e secondi molto utile questa funzione facciamo la stessa cosa per la longitudine. selezioniamo facciamo dividi colonna non in base al delimitatore perché non c'è il base al numero dei caratteri si apre la relativa finestra di, di, di dialogo facciamo due caratteri a sinistra e dividici i, i gradi dai minuti e secondi. Perché li dobbiamo dividere? Perché adesso li dobbiamo riunire paradossalmente ma con un delimitatore interno. Selezioniamo le due, le, le due colonne, clic sinistro, control, clic sinistro e questa volta andiamo all'interno del tab trasforma dove o aggiungi colonna chiedo scusa dove c'è una funzione che si chiama merge di colonne questo quindi è un merging che avviene all'interno della stessa tabella non è un merging fra tabelle diverse quindi non vengono mescolati campi di entità diverse ma è un merging di colonne all'interno della stessa tabella noi vogliamo che questo valore ritorni nel formato che c'era nel sito web 44,1425 merge di colonne e questo ci dice dopo averle selezionato che separatore uso e io chiedo allo strumento la virgola e lo chiamo finalmente latitudine, chiamiamolo lat perché più piccole sono le etichette meglio è. Ok, vedete che noi non lo notiamo ma in realtà a destra lo strumento ha creato un campo nuovo che ha il formato corretto per i programmi cartografici. Ad esempio i eh, gradi con due numeri, poi i minuti e i secondi. Lo prendiamo, trasciniamo con il clic sinistro e lo mettiamo al posto della latitudine. A questo punto, diamo un attimo, vedete, l'At1 e l'At2 che erano due campi, diciamo due colonne di lavoro, le possiamo selezionare, clic sinistro, control, clic sinistro e le possiamo rimuovere perché non ci servono più. Facciamo la stessa operazione con la longitudine, la longitudine la selezioniamo clic sinistro, control clic sinistro, vogliamo fare un merge di colonne perché vogliamo rispettare il formato cartografico dei, dei gradi in longitudine, separatore una virgola e lo chiamiamo long per longitudine ok vediamo che un'altra volta lui ogni qualvolta aggiunge un campo lo aggiunge a destra se non c'è spazio purtroppo ce lo mette sotto questo pannello e noi non ci rendiamo conto che è stato creato un altro campo quindi queste sono piccole accortezze che bisogna utilizzare con questa suite business intelligence che è relativamente nuova è stata introdotta nel 2013 ma può essere installata anche in office 2010 finalmente abbiamo latitudine e longitudine i due campi di lavoro Lì selezioniamo eh, clic sinistro, control, clic, clic sinistro, tasto destro e rimuoviamo le colonne. Abbiamo notando eh, le caratteristiche di questa colonna della magnitudine un altro problema, perché noi al programma cartografico Quantum GIS vorremmo chiedere quali sono i terremoti superiori al 2,5, ma vedete che c'è qualche problema. Qual è il problema? Il problema è che questa eh, colonna ha dei dati spuri, cioè c'è all'interno un numero e hanno voluto inserire una lettera. Questo ci crea dei problemi. Come prima noi dovremo dividere questa colonna, cioè estrapolando il dato testuale, poi lo cancelleremo. Selezioniamo la colonna e questa volta andiamo nel tab Home, nel tab TV di colonna, ma non in base al numero dei caratteri, perché grazie al cielo abbiamo un delimitatore, i due punti che, è fra la parte, che stanno fra la parte testuale e quella numerica, in base al delimitatore vedete che si equivoca perché dice ma che è la virgola no in realtà sono i due punti glielo dobbiamo dire perché questi strumenti presentano una intelligenza ma in, certe in certi casi è limitata la virgola non è presente quindi poteva autonom autonomamente selezionare due punti ma non lo fa a ogni corrispondenza vo questa volta no a sinistra e a destra le opzioni avanzate ci fanno vedere guarda ad ogni corrispondenza se io uso i due punti come delimitatore mi vengono fuori due colonne ok è questo che va bene perché questo che va bene? Perché verrà eh, messo il testo in una colonna che noi possiamo chiamare a questo punto Bad Company perché faremo tasto destro e la rimuoveremo. Non è ciò che ci interessa. Finalmente è rimasta soltanto la magnitudine. Doppio clic e scriviamo MAG. È rimasto ancora un piccolo problema. Perché c'è un piccolo problema? Perché mentre prima il valore era decimale, se noi vediamo qui gli ha dato un numero intero. È stato trasformato un terremoto da 3,2 gradi Richter in 32 ma questo va bene perché possiamo anche lasciarlo così per non aumentare il tempo di questo video tutorial perché se noi vogliamo sapere i terremoti superiori a 2,5 basta chiedere a quantum GIS mi fai vedere i terremoti superiori a 25 e torna dobbiamo controllare adesso tutti i tipi de delle nostre colonne prima di importare questa struttura tabulare che veniva da un sito web in excel selezioniamo tipo data la data va bene vogliamo cambiare questa etichetta di questa colonna che è un pochino strana, togliamo UTC, UTC che è il tipo di, di, di dato dell'ora, la chiamiamo soltanto ora, ci va bene è in tipo ora e va bene, latitudine, vedete latitudine e longitudine sono in tipo testo, a noi non ci va bene, control click, ne selezioniamo due e diciamo guarda che in realtà è un numero decimale, abbiamo appena messo la virgola per favore dacci da retta ed ecco che viene spostato a destra, questa è una cosa molto importante da sapere in Excel e in tutti questi strumenti, l'allineamento di un'entità all'interno della cella non è casuale, Tutte le entità che stanno a destra sono o entità numeriche, ore o date. Ciò che sta a sinistra, come vedete, è testo, ciò che sta al centro è un valore logico, può essere true, false, yes, no, oppure può essere un errore come division by zero. Quindi perché e bisogna stare molto attenti? Perché in Excel, anche se Excel come in Word ti consente di manipolare l'allineamento delle celle, è bene non manipolarlo troppo perché l'allineamento la, di un'entità all'interno della cella indica qual è il tipo di dato. Per esempio a destra sono numerici, sono ore, sono date... A sinistra è soltanto testo e al centro sono operatori logici come true false, yes no o gli errori division by zero è molto importante perché chi usa Excel sa che ad esempio alcuni numeri come i numeri telefonici non sono numeri perché non vengono moltiplicati o divisi ma sono dei testi quindi il numero telefonico deve stare a sinistra il numero, il numero civico deve stare a sinistra perché è un testo abbiamo diciamo terminato possiamo dire il numero intero la magnitudine possiamo dire che Verifichiamo che il distretto sismico è effettivamente testo, noi abbiamo ripulito tutta questa sorgente esterna che proveniva dall'Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia, il quale l'ha strutturato non sapendo che un giorno qualcuno avrebbe acquisito questi dati con Power Query e con Excel. Prima di inserirli in Excel l'abbiamo tutto ripulito, vedete tutta la serie di operazioni di query sono all'interno di questo pannello, possono essere modificate o cancellate o spostate per controllare diciamo l'utilità e l'efficacia di quello che è stato fatto la tabella è pronta relativamente c'è cioè, questo piccolo errore ma faremo finta di non vederlo adesso tasto chiudi e carica chiudi e carica con questo comando viene portata la tabella all'interno di Excel io direi che questo è un buon momento per chiudere il primo video e ci vediamo al secondo video di questa serie